Ciao ragazzi, volevo condividere con voi qualche considerazione sullo Spice Diavola Pro l'ho ricevuto i giorni scorsi, ho fatto solo un test provando una cottura tra l'altro non, non ad altissima temperatura doveva essere una scrocchierella romana e vi dico un po' cosa ne penso su questo oggetto lo faccio vedere un attimo allora Prima di tutto è il primo fornetto a conchiglia che, eh, che provo, quindi diciamo che la mia esperienza si basa solo su, su questo esemplare, costruttivamente è fatto abbastanza bene, ha una bella linea, i materiali sono sicuramente di qualità, però questo video vuole più che altro parlarvi di quelli che sono secondo me i difetti di questo prodotto. Prima di tutto è dotato di due resistenze, una inferiore da 400 watt e una superiore da 1400 watt. Questa. Ho provato a misurare l'effettiva potenza assorbita ed entrambe alla massima potenza. Assorbono 1650 watt. Ho provato sia a casa che a lavoro, e non ci sono state differenze. Quindi, sulla carta, 1800 watt in pratica 1650. Se vogliamo essere precisi, ci sono circa 5 watt di autoconsumo tra l'altro delle due ventole che sono inserite sul retro del prodotto. Che poi vi faccio vedere. Questo è uno dei primi problemi che vedo su questo prodotto perché non credo che siano sufficienti per pensare di cuocere veramente a 500 gradi come il prodotto prometterebbe arrivare a 500 gradi ci mette circa un, una cinquantina di minuti e il problema è che inserendo poi il panetto la, insomma la pizza da cuocere Oltre al fatto che la temperatura cala in modo importante, c'è il problema che per pensare di cuocere nuovamente a 500 gradi bisognerebbe aspettare almeno 20-30 minuti. Ma non sono qui, non sono solo questi i problemi che ho evidenziato su questo prodotto. Allora, sicuramente, più solo una questione estetica che funzionale. La resistenza in diversi punti in questo e in questo tocca contro il guscio eh, di acciaio non credo che sia un grande problema dal punto di vista dell'efficienza dell però sarebbe meglio che prestassero maggiore attenzione a questo aspetto altro dettaglio che ho notato il supporto della, della pietra o del, del biscotto in questo caso abbiamo un, una pietra refrattaria di mi sembra 2 cm 2 cm e mezzo che si può eh, sostituire con il biscotto d'argilla più indicato per cotture ad altissima temperatura e in questo caso era in dotazione nell'unità che ho comprato io vi stavo dicendo questo supporto di acciaio inox è fissato alla struttura con solo due viti. A prima vista non è un problema, ma eh, almeno nella mia unità si è dimostrato un errore perché durante la cottura si vede per differenti dilatazioni tra l'acciaio inox e il ferro questo eh, bordo si è sollevato facendo sì che il piano non fosse più perfettamente mh, parallelo al, al tavolo e quindi dava il problema sia dell'incorretta dell chiusura del coperchio sia del fatto che la pizza comunque non era perfettamente piana quello più che altro un dettaglio estetico ma il problema è che se ehm, la parte superiore non appoggia perfettamente con quella inferiore c'è dispersione di calore oltre a questo questa soluzione di utilizzare un pannello di acciaio inox anche se forato crea un vero e proprio scudo termico alla trasmissione del calore tra la resistenza inferiore e il, eh, o biscotto d'argile o comunque pietra refrattaria o quel che sia, e già questo appunto per me è un problema. In aggiunta, parlando del fornetto e della sua, diciamo, caratteristica, che lo rende sicuramente diverso da qualsiasi altro fornetto a conchiglia, ovvero la presenza di due ventole da 70 mm 12 volt non è tanto il rumore il problema il problema a mio avviso è un altro i forni non parliamo in questo caso di forni a conchiglia ma forni per pizza eh, diciamo di, di fascia medio alta hanno sempre il vano cottura che eh, viene isolato con della, normalmente con della lana di vetro, fibra di vetro e il vano diciamo di aria tra eh, il vano cottura avvolto dal, dalla lana di vetro e la struttura esterna delle, del forno viene appunto raffreddato normalmente con, con una ventilazione attiva come in questo caso. Il problema è che in questo caso non c'è un isolamento termico tra il vano cottura, quello in acciaio inox, e la struttura e la scatola. Questo cosa, cosa porta? Porta sì ad avere una struttura sicura che non si scalda, ma porta anche a una grande dispersione di calore e quindi di efficienza. Dovuto al fatto che non c'è isolamento termico tra la camera di cottura e l'esterno. Quindi in una situazione dove il fornetto già è tirato per lavorare a determinate condizioni, se avessero coibentato il vano cottura sicuramente si sarebbero ottenuti i risultati migliori. Vi aggiungo anche questo, è consigliato a fine utilizzo di non scollegarlo dalla rete elettrica perché le ventole, entrambe le ventole, partono in automatico nel momento in cui si dà alimentazione al nostro fornetto. Il non scollegare l'alimentazione a fine cottura serve a far sì che, ehm, diciamo, il prodotto si possa raffreddare in maniera più omogenea. Diversamente avremmo, scollegando la corrente elettrica, tutto il calore eh, accumulato soprattutto dalla pietra o dal biscotto che si riverserebbe sul, non tanto sull'elettronica, perché l'unica elettronica di questo forno è contenuta nel piede sinistro ma più che altro andrebbe a potenzialmente danneggiare i cablaggi interni e anche le due ventole che sono comunque due ventole classiche in materiale in plastica ABS. Quindi un consiglio che vi do per raffreddare in maniera più veloce il prodotto se non volete lasciarlo acceso per mezz'ora, 40 minuti, in modo che la temperatura scenda velocemente, è tenerlo aperto a fine cottura. Tenendolo aperto a fine cottura, il grosso del, del calore generato principalmente dal biscotto o dalla pietra refrattaria refrattare che sia, verrà convogliato verso, per convenzione verso l'esterno e quindi si raffredderà, seppur comunque in modo attivo grazie alle ventole, in maniera molto più veloce detto questo intanto vi dico come sono le funzioni principali di questo fornetto abbiamo la possibilità di attivare la resistenza inferiore, quella superiore o entrambe scusate ecco, e regolare il termostato su quattro differenti livelli in aggiunta vi è il quinto che è il boost dove si hanno sempre le resistenze attive indipendentemente dalla misurazione del termostato per darvi un'idea a 1 raggiungiamo circa 200 gradi a 2 250, a 3 circa 350, a 4 siamo sui 400, 420 e o meglio, ehm, sì, comunque lo, diciamo che questo è un prodotto che dovrebbe arrivare attorno ai 500 gradi anche se non credo che così fatto possa permettere di produrre pizze a 500 gradi con una certa regolarità. Quindi, così com'è, più che altro penso sia un'ottima soluzione per delle cotture di pizze contemporanee attorno ai 400 gradi o pizze molto più classiche attorno ai 300, giù di lì. Questo è il termostato, cioè questa è la spia del termostato che si illumina quando è acceso e cosa aggiungere? vi dico le modifiche che ho intenzione di fare a questo, a questo fornetto perché ho già deciso di prendere questa strada allora sicuramente distanzierò meglio la resistenza in modo che non tocchi il, il cielo del, del fornetto ho intenzione di eliminare tutta la parte interna di, di questo piatto in modo che rimanga solo un appoggio per la pietra o per il biscotto, non credo che questo possa eh, fare, possa far crepare o la pietra refattaria o il biscotto. Anche perché comunque qui abbiamo una resistenza inferiore da 400 watt. E proprio perché sono soli 400 watt, a mio avviso è meglio che tutto il calore arrivi il prima possibile al piano cottura, senza interiori intoppi. In più ho deciso di, questa è una modifica diciamo abbastanza semplice, eh, fare un ulteriore, forno, eh, un ulteriore foro in questa posizione, a ore, a ore 6, in modo da avere il fissaggio su tre punti e quindi evitare eventuali spanciamenti tra il piano che accoglie la pietra e la struttura inferiore. Modifica eh, sicuramente più impegnativa che valuterò una volta smontato il fornetto è quello di vedere se c'è modo di coibentarlo mm, ma la vedo difficile per via degli spazi che abbiamo a disposizione per far sì che appunto aumenti un attimino la sua efficienza. il problema eh, principale intanto che ho notato è che appunto Punto abbiamo 1800 watt sulla carta di, di resistenze però ne abbiamo effettivamente disponibili 1650 e questo sicuramente non aiuta a raggiungere elevate elevate temperature le ventole sono ventole da 70 mm avrei voluto sostituire ma in commercio ventole a 12 volt da 70 mm di qualità fondamentalmente non esistono purtroppo forse produce qualcosa la sunon ma mh, ho controllato e non le ho viste detto questo cosa aggiungere di altro uh, nulla non aggiungo nulla se non che vedrò di portarvi queste modifiche Sperando che possano essere utili a qualcuno, e farò. Ah, ecco, una cosa che, che ho intenzione di fare è di eh, realizzare da una pietra ollare, quindi una pietra lavica, un disco delle stesse dimensioni del... di questo, che è circa 33-34 cm, in modo da sostituirlo nei nelle situazioni in cui si vogliono andare a realizzare delle cotture molto forti ma a temperature non esagerate come ad esempio la tonda romana una pizza molto sottile che deve cuocere non poi così velocemente ma che deve proprio non biscottare ma comunque diventare bella secca e croccante ho provato una prima cottura usando la pietra refrattaria che è più indicata rispetto al biscotto d'argilla e ho notato che siamo molto lontani dal risultato che si può ottenere utilizzando la pietra ollare quindi sarà difficile realizzare un disco di questo tipo di questo diametro da una pietra ollare che è durissima da, da lavorare e niente non ho altre idee se vi viene in mente qualcosa, sono apertissimo a qualsiasi suggerimento e vi saluto. Ciao!